Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Mario Rabbids Kingdom Battle. Bene, quindi. Eh, prima di iniziare iscrivetevi, eh, commentate, rispondete al sondaggio, entrate nel nostro Discord, eh, andate. Eh, fatevi un panino, non lo so, tornate qui. Tanto il Discord è non è ancora. Cioè è, è morto prima ancora di nascere. Bene, quindi. Eh... Rispondete al sondaggio, qual è la cosa importante. Sì. Così sappiamo effettivamente cosa volete che portiamo come sì. gioco Di quelli che abbiamo di disposto <ride> Bene allora quindi In questa parte dobbiamo affrontare il boss Devo aggiungere quel gioco lì Nel sondaggio Tu sai quale Perché mm. dove vai? Al mondo 3 Che okay, sembra qui. ovvio <ride> Capito che, che intendo sì. Lo aggiungo eh si sì. yeah. Bene, quindi in questa parte dobbiamo affrontare il boss del mondo 3 Di quello io ci farei dei live stream Vabbè, lasciamo perdere più, più divertente non tagliato così Più, più bello 9 uh, Ok, abbiamo... Fare. Sì, vabbè, tanto è vicinissimo C'è anche quel canone là sotto Che abbiamo già usato, penso Ah noi è vero, non, non abbiamo capito come si risolve il puzzle mi ho detto vabbè andiamo avanti e Dopo questo ponte Ci dovrebbe essere l'entrata al livello boss Chissà chi sarà il boss Bowser giugno Bowser luglio Oppure il nostro fan segreto Fan Fan Fan... Ehi, ma cosa sono i bus? Fan... Boh, non lo so. Sono dei fan. Fan qualcosa. Uh, da qua siamo andati? Sì. No? Ti ricordi cosa l'ha vinto? Esatto, è, il sì, è per me me lo ricordo. indietro. Me lo ricordo, ma perché c'erano i soldi? Non ho idea. Eh? Perché, perché abbiamo resettato il gioco. Perché c'erano i soldi. Vai lì a livello boss e basta. Fan... Fan... Fan... Fan... fan. Basta Marco, basta. E quindi signori, siamo pronti. Quanto è lunga sta strada? Muovetevi a mostrarci livello boss. Finalmente signori, possiamo entrare a livello boss. Let's adudis. Oh bella, è un teatro Perché bella? Tasma fan per avere una certa vena drammatica, non trovate? Tasma B.O. Oh. Signalazione velocissima, sappi che qualche hacker ha violato la mia email <ride> Ti prego di ignorare qualsiasi messaggio relativo a un, sig un signor Tasma fan. Credo sia una trappola Ma di sicuro te ne sarei già accorto, il mio no è solo uno, uno scrupolo. Dopotutto era davvero palese, firmato il vostro più grande fan non firma nemmeno il vostro più grande fan, prima. Finalmente vi siete decisi ad arrivare, giusto in tempo per godervi lo spettacolo. <ride> Vivo non, non reagisce a quelle cose, è troppo scioccato al messaggio. <ride> Bowser Jr., sei stato tu a mandare quei messaggi a Chiara di recuperare le reliquie della virtù? Così che potessimo aprire il cancello lunare e trovare il signor fan, ta, il Zasma fan, vero? L'ho sempre saputo. Fun. O almeno, beh, lo sospettavo. Oh, va bene, ho capito, sono tu... Tutto solo negli ultimi 30 secondi Tasmapana è solo uno specchiato per le... le allo, allodole. Era una trappola, giusto? Eh eh, certo che no, è più che reale Beh, però no A dirla tutta È proprio grazie a voi che sta per fare il suo debutto su questo palco Bruh, bruh, bruh eh, i due oggetti... I due... Che è un rabbi a caso I due che, gli oggetti che abbiamo sbloccato to per Tocca a te questo. spawni, fai quel che devi Mm, forse ti serve un po' di incoraggiamento. Lo prende e lo scuote. Brr, br, brr, br, brr, brr, mm. brr... Se <ride> Osservate Fard... Fard... ora. Fan. Fan. Ah, ecco dire. che cos'è un bu. È un fantasma. fantasma. <ride> wow, che nome. Che nome molto creativo. Fantasma, fantasma. vive i riflettori. Bene, ora... Copyright um, uh, um. <ride> incoming. <ride> uh, sì, cerco di, okay. di cantarci sopra. Così Vai, leggo i dialoghi. Cos'è? Buono, Pensi che i suoi? Che i tuoi siano veri baffi? Chi tanto mi ha fatto soffrire da quando Donkey Kong ha fatto uscire? Mm. Strisciando giù per ogni condotto nonostante il fisico sia cicciotto, mm. <ride> <ride> Chi veloce scapperà via. Urlando disperato. Mamma mia! <ride> Chi mi fa vivere questi giorni Bui? Ma cosa ci troverà Peach in lui? <ride> Mario! Mi siedo felice a gustare di Mario Kart ogni volta alle gare. Mario Kart. <ride> Sei primo a guardare non oso perché arriva un guscio spinoso. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mm. Ora tuoi rabbits, amici, tuoi amici, vabbè. Della vostra fine siete giunti alle radici. Ora fatemi prendere un bel respiro. Con un do scandirò il vostro... Martirio, ok. Yeeeh, sì. secondo me era meglio se non cantare. Lo so, però poi ci bannano il video <ride> per copyright. Mm -hmm. I miei sensori mi dicono che il signor eh, tasma, fa, eh, il Fantasma è immune agli attacchi quando è sotto i riflettori. Se vogliamo che questa sia la sua esibizione da dio dobbiamo trovare il modo per spegnere quelle luci. Lo so, lo so. Uh, vediamo, c'è qualcosa che mi può essere utile qua la cura probabilmente. Vedi, visto che siamo di fronte alla battaglia, forse dovrei prenderla. Mario, nulla. Due anni scivolata. Mm. Il fatto è anche che tu non aumenti mai la, la vita. Magari ne ho bisogno. No, hanno più bisogno di altre cose chiediti. Luigi ha qualcosa Luigi ha 80 cose Potrei prendere l'altro PLS all Però alla fine è davvero così importante Potrei prendere l'aria PLS Visto che la maggior parte delle volte Nemmeno li raggiungo i compagni Ah, non metterò niente qua Ok, uh, sì, abbiamo già fatto un tentativo. Però avevo il team sbagliato. Ho già tagliato la prima. Ho, ho già smesso di tagliare la prima. Perché hai, hai messo le nuove sfere del uh, coso. Ah, ok. Vabbè, quindi sì. Abbiamo. Adesso proviamo di nuovo col con un altro team. Perché prima l'abbiamo fatto, però. Era il team sbagliato. Cioè, non mi ha dato l'occasione lo di cambiare il team. Hai cambiato l'arma a Luigi. L'arma Luigi è sempre quella. Quella con l'inchiostro mm. è quella Rabbid Mario che bisogna cambiarla Ah sì Ah stavolta invece è andare di andare di là con Rabbid Peach Perché i riflettori, i riflettori appaiono là prima Adesso io me ne vado da, da quel lato Perché allora. hai tolto Rabbid Mario allora? Perché perché tol... mi, serve, mi serve un healer E Luigi che ti serve? Luigi serve per, per colpire da distanza Vabbè Ma uh... da quali colpisco? Uno sì 20 di caselle in movimento con PLS Un bel po' Ah l'ho aumentato, l'ho potenziato quindi ho due caselle adesso in più, non una sola è da mock l'hai potenziato Ah si sì. <ride> Quella sparato verso l'alto è andato di alcol mm. Great Allora prima lo attacco magari Great Great Brate Allora, no, Beach non arriva da nessuna parte, però posso lanciare una sentinella, magari. Uh, e puoi punto... posizionare sopra il coso? Perché ti metti là? In che senso? Perché ti metti a destra, che i cosi spawnano a sinistra? Perché non posso andare a sinistra. Cioè, potrei mettermi qua, però... Eh. Che punto brutto è. Vabbè. E poi dovrei, dovrei fare tutto il giro di nuovo, quindi a sto punto... Mi metto qua, poi se devo curare vado verso là Beh, attaccalo, ma... Ah, io suppongo attaccherà Big Peach, quindi metto la, la... ...lo scudo. Non cambia niente. Inbe <risos> <ride> Sembra giusto. Ok, perfetto. Non mi ha spinto? Cosa? Ok. Non so se fosse 100% la spinta. No, forse lo potenziavano gli scudati. No, non credo. Gli scudati non c'erano ancora quando mi spingevo. Forse era fortunato. <ride> fortunato, boh Te lo vedete? A questo punto, Rabbit Peach, lascia lì. Lascia nel lato sinistro. Si prenderà un bel po' di danno. La se qua. fossimo andati a sinistra non saremmo in questi in pitch allora qui è un po' di casino perché non so dove mettermi in realtà Potremmo andarla qui e prendere nessun altro Ah allora, aspettiamo ad attaccare con rapid Peach Ah allora, con te oh devo bello. Sicuramente attivare questa uh. Fai la stessa cosa di prima Ah è vero no non puoi L'abbiamo fatto ed era pure un errore Aspetta no. Mario dove può arrivare? Ah, la scivolata la risparmio, la uso qua. E poi metto qua e uso il martello. Ok. I'm a national treasure. Treasure. Eh sì. Let's go. Perché non l'ha preso con la vista alle eroe? Dove è finito? <ride> Ma... <ride> è dentro il blocco. Ma che cavolo. Poi perché non l'ha preso con la vista alle eroe? Cioè è così che funziona. Se lo rimbalzo via posso usare l'attacco. Boh. Cosa? Si sarà tipo glitchato malissimo. Speriamo che non ci attacchi Ci pensi che sopravvive per l'intera battaglia? Ci pensi che lo troviamo nell'overworld quando abbiamo finito? Bene, ora Luigi va dall'altro lato Ecco, questa sembra già un'idea far better idea Scusa, Non ti puoi mettere accanto sì, però poi non ho nessuna copertura Cioè, eh, gli scurati quante che attacca? Vai, no, un attacca bel non po' è eh, un bel po', quindi sì, a questo punto metto qua Quello verrà da me poi, se non lo faccio, quindi mi metto qua Vacuum mm. Ok, quindi sì, questo è l'unico target. Dai, però, eh. Di fronte a te, manchi. Puoi attaccare la Valkyria che sta proprio davanti a Luigi. Potrei, sì, però non e mi tu sembra una. Luigi. Non <ride> mi sembra una grande idea. Ah, attacco lo scudato perché è più pericoloso. Sperando che lo spinga via. Ok, buono, perfetto. Mi piace che la Valkyria difende il, uh, il fantasma <ride> come se ne avesse bisogno. Sì. <ride> no, letteralmente non può nemmeno ricevere danni. Eh, appunto. No mi ha spinto di nuovo, cioè, vedi, apposta lo fa. Vabbè. Tipo Rabbit Peach è un po di, eh, più okay, forte. Un altro scudato di... è andato. Rabbit Peach è più forte di fantasma. Oh, perfetto, perfetto, buono. Anche se ha già attaccato in realtà, quindi non cambia niente. Che un lontano <ride> no ebbè esiste ancora sto scudato perché vabbè non mi ha spinto mario da nessuna parte quindi a posto ok ok non sta andando così male questa, questa partita metti ah oh, no è vero continuo a pensare ah! che mario sappia schiacciare la cosa... se metto qua mi pietrifica quindi no non è una... assolutamente una buona idea se non so se la sentire la di questa non cambia nulla questo sì, punto scivolata E bye bye Bye bye Mario E dove mi metto qua però? Mi metto qua Mettiti in alto così colpisci più il Potremmo più fare sta casella qua in mezzo ai tubi eh, disponibile dove si met mettersi ah, i ciccioni sì, non li posso prendere capì. Non li posso prendere in nessun caso i ciccioni quindi mi devo mettere qua non c'è nemmeno un posto dove scendere, io non. Come si arriva? Cioè bisogna fare per forza sta strada così oppure così. Ah il Rabbit Peach deve arrivare. Vai allora, metto Metto qua, attacco la Valkyria sto con yeah Ink Non è morta, ok, però gli ho fatto un botto di danni. Ok adesso mi allontano da questi due ragazzi qua Non voglio avere niente a che fare con loro Quanto è la sua pietrificazione di nuovo Nota Mormona qua Quindi se metto qua mm, sto a posto Invece aspetta il movimento di Mario qual è Non ci arriva per un... Madonna Ok idea migliore Mario Mettiti qua E poi Rabbit Peach non ci arriva in ogni caso Vabbè Che devo fare? Eh Avvicinati comunque con Rabbit Peach così hai più probabilità che ci arrivi il prossimo turno. No, allora, ci mettiamo. Non lì. Non lo prende Mario. Almeno allora, qua c'è un po' di difesa. Potremmo mettermi qua. Sì, e non ci arrivi al riflettore, che è inutile. Almeno allora, mi devo mettere qua per forza. A ok, mettiamoci qua. Mm -hmm. si rubati i miei soldi qua non lo posso attaccare quindi andiamo per questo proviamo di nuovo ah ora non ha la copertura quindi apposta vai avanti veloce ah! yay yay e ora non ci arriviamo lo stesso Allora Ma ok, non faccio così Non ci arriva comunque Arriva così vicino Cioè ma nemmeno hai controllato se ci arrivasse con il... Con insieme. il celeste Intanto eh, lo posso usare, mi aiuta ad arrivare vicino Comunque è spretato perché non ci arriva abbastanza vicino Cambia niente vabbè Avvicina sia la Beat Peach che Mario così al prossimo turno almeno uno dei due ci arriva. Ok. <ride> Luigi che cosa può fare col suo PLS? Qua non è un'opzione. Qua abbiamo... è l'unica eh opzione. Sì. E poi abbiamo detto che i tubi annullano praticamente il raggio nel PLS quindi non ha senso fai, eh, fai avanti e con Luigi fai avanti indietro con i tubi posso mandare una sentinella così giusto per eh, giusto per letteralmente prima o poi arriverà il fantasma no eh, eh sì. quando sarà invulnerabile per gli altri riflettori allora mettiamoci qua con Mario uno dei due <ride> sopravviverà grazie mille per aver attaccato Robby Peach in senso letterale ora Mario potenziamo i ragazzi ma boys ma boys let's power up them sì. <ride> No. no è inutile aspetta allora, voglio vedere un attimo questa non mi raggiungerà mai quindi non ha senso usarlo ok quindi eh... Hey. Con Mario allontanati il più possibile Ok, facciamo fuori Oh yes Mario time. Ok Wow. E ora finalmente Luigi entra in gioco Questa possiamo saltarla? No Ah Vabbè metti la clip di quella di qui Vabbè Ok, adesso Finalmente il mio piano geniale può entrare in azione Cioè Rabbit Peach si è già mossa quindi va bene Mario salta su Rabbit Peach dopo che ha fatto i fatti suoi È inutile Orso you think sì, lo penso ed è vero. Oh, so you first. Ma è inutile. Metto qui. Perché? Guarda. Cosa succede ora? Luigi succede lo prende che... nessuno. né Mario né Luigi lo possono raggiungere ora? Succede che adesso io volo via con Luigi. Metto qui. Vogliamo via e facciamo morire Luigi. Yay. Perché dovrebbe morire? Luigi è strong. Mm. Questo lo attiviamo perché la Valkyria si è avvicinata. O forse è Luigi che si è avvicinato alla Valchiria. Ah. Morta. Oddio. Otto di vita. Uff, oddio. Meno male che la cura adesso è disponibile. L'ho inchiostrato tre volte di fila. Oddio. Rabbit Peach, vi prego non morire. No, sta sentendo inutile. Idiota. Ok. Eh, vale la pena che mi avvicino Mario. No. Eh, devo scappare in ogni caso, quindi... Non dove mi devo mettere contro. Non andare da, da nessuna parte quindi a sto punto. Il cuore ti abbassa. Manda una sentina nella verso il ciccione. La no, mando verso il... Il ciccione in realtà mi fa meno danni. Dei... Così vediamo. 40 danni contro più di 60 con questi. Ma chi se ne frega, dovresti finirlo in questo turno. Ok, allora aspettiamo. Eh... Uh, no. Quanto dovrei usare il martello in realtà? Ok Luigi, quindi, questo, questo è l'ultimo riflettore, giusto? Sì. Ok, quindi ci mettiamo qui. E ora? Let's go. Questa non ci arriva. Tanto Luigi è più forte con il blaster che con uh, la sentinella. <ride> <ride> Premi in fai. giro Ok devo, devo sperare che non mi uccidono Mario <ride> E adesso uso la vista dell'eroe Si dovrebbe muovere Scappa. quindi dovrebbe morire Scappa Fai avanti e indietro con i tubi Avanti, no, no, no. Indietro, avanti e indietro Intanto allora. in, non, non so, cambia niente metto, metto qui Ok lui non mi vede Quindi questo è buono Metto qui E ora, addio, fine. Let's yeah. go. Dovrebbe essere perfetto, tecnicamente non, non ho fatto turni troppo obsoleti, ne ho fatto uno inutile, ma non credo mi penalizzino per quello. Yeah. <ride> <ride> <ride> Battaglia, completata, 6 yeah. su 9, eh, di che mi preoccupavo? L'unica preoccupazione è che non, non mi morissero le persone mm. Ok, ha funzionato bene, vedi perché volevo usare Rabbit Peach come curatore pure. La no, grande prima No, il fatto è che di solito tu usi Mario, Rabbit Peach e, Ra e Rabbid Mario Non, Rab non Luigi insieme serve... Di solito quelli fissi sono Mario lo e so, Rabbit lo Mario Lo so, però non in questa battaglia mi serve un curatore no? per forza Vabbè, vai Se non Rabbit... giustifica Luigi Luigi, Marco hai visto quanti danni? Luigi, senza Luigi questa battaglia è quasi impossibile da fare, perfetto. Lo so, ma ogni volta che ti chiedo invece che dirmi eh no, Luigi fa tanti danni, mi dici Ho bisogno di un curatore. Non ti sto chiedendo della presenza di ABPC, ti sto chiedendo di quella di Luigi. Luigi fa tanti danni, lo da lontano e c'è la vista delle loro. Vabbè, vai, leggi. Ah, il team è seguito in grado, quindi più saluto per noi, let's go. 28 9 armi. ok. Possiamo rigiocare i livelli quindi dovrò rifare quel livello là che, abbiamo, che ho fallito off camera e poi nuove sfide, e poi nuove cose cop, co nuove sfide cop co e nuove sfide dlc cop, co ok. E abbiamo sbloccato l'azione di spacca, quindi dovremo fare backtracking nella prossima parte. E eh, prima però non posso, ok, devo andare qua. Ok, adesso prima di chiudere la parte organizziamo le nuove armi e sfera. Iniziamo dalle sfera. Ah, Mario ne ha 85. Potrei fare più raggio di, di coso dopo, però io preferirei potenziare il totem. Eh, direi più caselle, secondo me. Sono il go-to. Ok. Rabid Peach. Eh, gli ho già potenziato l'area della cura. Uh, io risparmierei per Mo. Rabbi Luigi ha tutte le cose uh, del movimento potenziate, quindi... Uh, li facciamo magari... Più parata alle armi, boh. Luigi, ne ha 125, posso prendere uh, l'ultra PLS E direi di farlo perché... Può essere utile. Okay. poi Rabbid Mario eh, potrei potenziare il salto team oppure l'area della magnetica lanza oppure la, il recupero della magnetica lanza secondo me ancora più area secondo me potrebbe andare bene per Peach vediamo Uh, protezione, sì Tutti i danni Ora, le persone attaccate Protette Rabbid Peach sono invincibili <ride> uh, Per Rabbid Luigi Eh uh, sì <ride> Per l'altro Rabbid Verde, diciamo <ride> uh, Possiamo aumentare ancora i danni della scivolata E dire di farlo Però possiamo anche Questi due non mi interessano più di tanto uh, Facciamo che potenziamo gli attacchi fisici Ecco, ora lo scudo di Rabid Yoshi è letteralmente invincibile per due volte. Due attacchi. Ok. Ora vediamo le armi. Per Mario. Abbiamo ovviamente nuove armi. Queste due. Io adesso ho quella miele, sì. Ok. Prendiamola di nuovo allora. E abbiamo anche il secondario nuovo per Mario quale ho adesso rimbalzo giusto? il martel tod, sì. cioè cosa? non puoi rifiutare il martel Todd. <ride> letteralmente il martel Todd, ok, perfetto niente, niente, niente discussioni <ride> ah, rabbit peach, vediamo che cosa ha, spinta miele come sempre però mi toglie la possibilità contro gli aiutanti guess eh, I'll die. guess I'll, I don't care eh, eh, Però mi aumenta, miele non spinta. mi aumenta però overall eh, la possibilità quindi 50% direi che di quindi da fare, di fare questa abbiamo questa già quindi sì, ok equipaggiamo la secondaria di nuovo tra miele e spinta questa qua è spinta c'ha, cioè, sì eh, voglio spinta di nuovo voglio spinta di nuovo oppure eh, miele c'ho pure più raggio di momento la sentina, quindi non la fare devo... spinta, spinta fa schifo ok ora però devo iniziare a risparmiare quindi vediamo quelli importanti. Dai, per Luigi non risparmiare, perché lui è importante. Sì, quindi prendiamo subito questa. La sentinella però sento che posso. Oh, oddio. Che cos'è quello che rigide rimbalzo? Più area di danno. Due caselle. Pi aumenta di una casella. Più, più area di danno. Uff. Uff. Mm. Uff. Aumenta pure la possibilità anch'io, io la prendo lì. Eh, per Rabbi Luigi posso ancora mantenermi. Rabbid Mario non hai visto? Sì. il principio. Allora, abbiamo di nuovo pietrificazione o vampiro. E questo aumenta, la, io direi, più possibilità di pietrificazione. Mm. E poi l'ultima arma che posso prendere, direi, martello. Eh, qua li avevi presi entrambi, ora ne puoi prendere solo uno. Ah eh, sì. Devi arrangiarti uno che uno sarà meno, meno potente dell'altro. No, ah, io direi vampiro. Perché ho già il blaster con pietrificazione Quindi E eh, a Rapid Mario diciamo che entrambi gli effetti sono buoni Questo però comunque è un figo come design Non ti devi importare quello Comunque sia sono rimaste solo due armi nuove Per Rapid Mario Aspetta, Vedi quelle di Rabbi Yoshi. Oddio Qua ce ne sono ancora un sacco uh, Vediamo per Peach ci sono due nuove blaster Per Peach nero. non ne sto comprando un sacco Cioè sono rimasta la pixellata. Aumenterebbero di 90. Lo sto comprando danni. un sacco, non li sto comprando, punto. <ride> sì, lo stesso con uh, le papà. Oddio, come la camera. Bomba KK ah. Kamek. Non potevano aggiungere un'altra carta. <ride> ok, uh, vediamo. Robby Ecco, ecco, vai alla principale Aspetta, di Robby eh. Abbiamo mm. un pianoforte. Vada alla pi pietrificazione. Lo so, 25. ancora 25%. Peccato, perché non è quella. quella. Voglio, voglio vederla quella Eccola qui, 50% pietrificazione 50% E quando vai più avanti ci sarà quella che fa tipo un 90% pietrificazione E poi se lo potenzi Granatina Bowser, Bowser e Bowser, eh, Bowser da Vasca <ride> Aspetta, Granatina Granatina Granatina, ok Ok, quindi sì Martel, Mi piace che comprate il martello senza nemmeno leggere Non l'ho letto, ho visto che ha rimbalzo Bene, quindi ah. nella prossima parte faremo backtracking eh, Fammi controllare un secondo che cosa ci manca esattamente Dalla lavatrice Nel mm. senso, non, puoi, non si vede dalla lavatrice, lì si fanno i livelli e basta Non vedi le statistiche Ah, ah aspetta, vediamo qual è quello che devo rifare Il 3 Nient'altro? Sì, solo il 3 di un turno Ok, qua c'è il capitolo speciale sì, quindi allora rifaremo, rifarò il livello 3 sotto cam off camera perché tanto adesso ho anche il Pielesto potenziato Quindi l'ho scortato adesso, dovrebbe essere facile Quindi non serve nemmeno che lo faccio, lo, ve lo faccia vedere Andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare Sperando di aver già preso tutto, dubito fortemente Anche perché c'è sempre, sempre il capitolo segreto quindi... Sto pensando, questo, questo display non avrà 25, 24 parti, avrà 23. Ah, intanto già che siamo qui. Ok. <ride> ok. Io ti consiglierei di distruggere tutto in ogni casa. Uh, ma ah, qui c'è la trivella, ok. Cioè non importa, non importa cosa, distruggi tutto sempre. Sì. E quello lo puoi spingere? C'è trivella, non posso, devo spingerlo qua sopra. Ah. Non posso fare niente. Vabbè. Uh. Eh sì, eh sì, vedi là, devo spingere, mi attiva quel pulsante che mi attiverà la roba Ok sì, quindi niente ehm, Vediamo un po' La prossima cosa abbiamo... parte 36, oddio 33, 33 su 46 Ok Quindi abbiamo mancato praticamente Vabbè, è ovvio che ci sono quelli da aprire con lo, la, lo spacca della vita. e poi quelli del capitolo segreto quindi È possibile che non abbiamo mancato nulla, diciamo, di, di ovvio da prendere Possibile, però non so e soprattutto questo sarà un casino da, back da fare backtracking perché ci sono sempre tutti questi cancelli bivi. Vabbè, ma in, quando il, il coso ti aiuta a fare backtracking perché ti, ti dà le scorciatoie, devi sempre seguire le scorciatoie. Ah, sì, sì. Vabbè, quindi nella prossima parte di Mario Kart Rabbids... Uh, niente, faremo backtracking. Back quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.